Io vi saluto tutti nuovamente, vi do il mio benvenuto. Sono Monica Marchi e sono il delegato all'Orientamento e al dottorato del Dipartimento di Logia e Critica delle letterature antiche e moderne e insegno letteratura italiana. Sarebbe piaciuto a la bella serie di Palazzo San a Siena, ma vista le contingenze è più sicuro vederci virtualmente su questi schermi. Quindi io vi do il mio benvenuto e eh, cosa, prima di passare la parola al direttore del Parlamento, Pierluigi Pellini, eh, vi vorrei dire che cosa ci piacerebbe darvi in questa ora e mezzo. Ci piacerebbe non tanto e non solo dirvi che cosa si studia a Siena, perché in fin dei conti è al nostro Dipartimento, perché in fin dei conti lo potete tranquillamente vedere anche sul nostro sito o sul sito del, dell'Ateneo, ma ci piacerebbe farvi capire come si studia a Siena e soprattutto farci conoscere, dirvi chi siamo. Vorremmo insomma presentarci in tutta la nostra totalità ed è per questo che a questa giornata... Eh, di orientamento parteciperanno non solo i docenti del Dipartimento, eh, ma anche eh, una rappresentanza dell'Ufficio Studente Didattica, poco fa avete visto Cinzia Carmignani che è la responsabile della segreteria del nostro Dipartimento, ma ci saranno anche gli studenti rappresentati dagli studenti tutor. Quindi io passo subito la parola al Professor Pellini che vi dà il suo benvenuto a questa giornata. Grazie Fabrice. Grazie a te, Monica, e grazie soprattutto alle studentesse e agli studenti che hanno sottratto qualche minuto prezioso alla preparazione dell'esame di maturità eh, per ascoltare quello che facciamo eh, al Dipartimento di Filologia Critica. Quello che facciamo ve lo spiegheranno molto meglio i colleghi dopo e soprattutto eh, vorremmo che poi anche voi poteste intervenire, ascolteremo le vostre domande di qualsiasi tipo, non abbiate nessun tipo di, di timidezza o di vergogna perché siamo qui apposta per, eh, per chiarire i vostri dubbi e per vedere insieme se studiare lettere a Siena può essere la cosa eh, interessante per voi a partire dall'anno prossimo. Io vi dico solo questo. Questo chiedendo a eh, tutti di staccare l'audio perché sento un ritorno eh, ovviamente chi solo chi parla deve tenere l'audio acceso quando si fanno queste eh, riunioni su google meet allora noi siamo un dipartimento di eccellenza che cosa vuol dire che il ministero ci ha selezionati come uno dei migliori dipartimenti di lettere eh, in italia e che cosa vuol dire eh, molto banalmente studiare in un dipartimento di eccellenza vuol dire avere dei docenti, diciamolo senza falsa modestia, che sono fra i migliori studiosi, non solo studiosi di letteratura, ma anche scrittori, ma anche traduttori, ma anche teorici, eh, che affrontano la letteratura da molti punti di vista, dallo studio filologico dei testi a uno studio critico, il dipartimento si chiama filologia e critica, eh, che eh, cerca di, di vedere che a che cosa può essere utile la letteratura per capire meglio il nostro mondo per capire meglio noi stessi eh, quindi vuol dire avere dei buoni docenti e questo lo dice il ministero quindi non, non ce lo diciamo da noi vuol dire avere una forte internazionalizzazione abbiamo docenti stranieri che vengono ogni anno a insegnare da noi abbiamo moltissime borse per le più importanti destinazioni estere Berlino, Parigi, Londra e molti altri, eh, molti altri scambi e vuol dire anche, soprattutto direi, a Siena, eh, lavorare in gruppo, in piccoli gruppi, in una comunità di docenti e studenti. Noi i nostri studenti li conosciamo personalmente tutti, eh, li seguiamo personalmente tutti. Questo per noi è veramente fondamentale e proprio per questo è stato molto difficile in questi ultimi due mesi passare alla teledidattica perché eh, noi non siamo un'università telematica e non vogliamo diventare un'università telematica per noi appunto il confronto seminariale la discussione in presenza con i nostri studenti è fondamentale però sappiamo anche che eh, il prossimo anno sarà per tutti noi eh, un anno difficile e quindi ci siamo attrezzati ci stiamo attrezzando come vedete più o meno funziona Google Meet per proporre l'anno prossimo eh, una didattica doppia. Mista. Cioè noi speriamo che tutti voi, tutti voi che ci state ascoltando ora, eh, possiate venire a Siena e stiamo già predisponendo le aule con il distanziamento, con tutte le misure di sicurezza necessarie, per poter iniziare il primo di ottobre, anzi il 28 di settembre, se non sbaglio, eh, l'anno accademico in presenza. Però tutti coloro che per eh, le più svariate ragioni, per ragioni sanitarie o anche per ragioni economiche, perché sappiamo benissimo che eh, questo momento molte eh, famiglie in Italia hanno dei problemi economici dunque per chi non potesse venire a Siena anche se lo ripeto essere qui essere presenti è una cosa fondamentale per noi e, e lo ridiventerà non appena la situazione sarà normalizzata chi non potesse potrà comunque seguire il primo anno cioè l'anno accademico 2020-2021 anche in teledidattica ecco questo è un impegno che ci prendiamo stiamo lavorando molto appunto per attrezzare le aule per eh, creare tutta l'infrastruttura informatica necessaria, eh, anche la nostra biblioteca che è una delle primissime in Italia ad aver riaperto e a dare anche dei servizi a distanza, stiamo, ci stiamo attrezzando per offrire questa è un po' la novità che vi volevo dire come direttore, poi ridò subito la parola eh, a, a Monica Marchi, eh, vi aspettiamo tutti a Siena, però chi non potesse venire a Siena potrà lo stesso seguire i corsi eh, di questo Dipartimento d'Eccellenza anche da remoto per il primo anno, per l'anno accademico eh, 2021. Io rimango connesso con voi, quindi sono pronto a rispondere a qualsiasi domanda, ma ora passo la parola. Grazie. Grazie Pierluigi. Prima di passare la parola a Margherita Di Giglio, vi volevo ricordare che chiunque di voi volesse delle informazioni specifiche sull'orientamento, eh, può scrivere a questo indirizzo orientamento.difclam.unisi.it e ci può dare anche il suo assenso per poter ricevere informazioni sulle nostre prossime iniziative. Se invece durante questa nostra conversazione avete qualche problema tecnico potete contattare Eleonora Pisched, la professoressa Pisched che è in cabina di regia e che vi potrà aiutare e, e guidare in questa giornata. Il suo indirizzo è eleonora.pischedda.unisit.it A questo punto passo la parola a Maria Rita Vigilio che è delegata del Rettore all'Orientamento e Tutorato e che è una nostra carissima collega. Prego Maria Rita. Grazie Monica, grazie a tutti. Um, allora, uh, io, Monica, la professoressa Marchi mi ha chiesto di dire qualcosa sulla... Uh, sul fatto che questo è, è un modo nuovo no, per, di fare orientamento e cioè su questa uh, modalità telematica, i Digital Open Days. E non vi annoierò con questo perché siete sicuramente tutti più, più bravi di, di me insomma, uh, su questi aspetti. E voglio dirvi però che cosa è, che, qual è la cosa bella di, di queste iniziative. E la prima cosa che mi viene in mente è la, uh, il fatto di lavorare in gruppo e di fare squadra e, e questa è una qualità uh, molto importante ed è una qualità anche molto richiesta nel mondo del lavoro uh, sia nel pubblico che uh, soprattutto nel privato. Ora uh, mi piace quindi dirvi uh, davvero due parole sulla questione del, degli sbocchi professionali, cioè su quello che voi potrete fare dopo uh, esservi laureati in studi letterari e filosofici o nelle nostre magistrali, in lettere moderne e in lettere classiche. Um, e mi, mi piace anche l'idea di, di cercare di sfatare questo falso mito della uh, inoccupabilità dei laureati in lettere, che è una grande sciocchezza, posso permettermi di dirlo, con i dati Alma Laurea, eh, sotto gli occhi che dicono che a cinque anni dal eh, conseguimento della laurea triennale eh, la percentuale di laureati in, eh, in lettere eh, che trova lavoro è praticamente allineata rispetto a quelle di lauree che normalmente, eh, che spesso meglio, eh, vengono considerate più competitive. Eh, la forza di questo tipo di formazione e vi parlavo prima appunto della capacità di lavorare in gruppo, eh, la forza di questo tipo di formazione è che allena alla flessibilità ed allena anche a una, uh, ad un lavoro diciamo di uh, decodifica uh, dei, mh, dei linguaggi. Uh, non soltanto uh, linguistici. La capacità con cui il nostro dipartimento ha affrontato questa emergenza e quindi uh, convertendoci tutti diciamo al digitale, devo dire che è uh, stata almeno per me sbalorditiva. Uh, nessuno di noi è un nativo digitale, Uh, e, e, e tuttavia siamo riusciti, um, perché mh, bisogna ammettere, bisogna dire che le competenze letterarie e le competenze umanistiche uh, allenano molto alla flessibilità e direi con un termine che non amo ma insomma è quello così che si dice, alla resilienza. Ora uh, nessuno sarà in grado di dirvi quale professione potrete fare fra 3-4 anni si possono dare delle indicazioni di tipo generale ma in realtà eh, non lo sa nessuno perché c'è il grande tema delle professioni del futuro eh, molte professioni eh, sarete voi stessi a inventarle e, e devo dire che in questo eh, la flessibilità, torno a dire, che vi dà una formazione umanistica è qualcosa di, eh, di raro l gli studi letterari, gli studi filosofici allenano anche alla creatività. La creatività è il motore di tutto, è il motore del funzionamento della società dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, e eccetera. Creatività però bisogna stare attenti, non vuol dire improvvisazione. Eh, noi vi trasmetteremo quindi conoscenze e competenze ehm, che vi, vi serviranno a comprendere i linguaggi della società, non soltanto della società letteraria i, i, i linguaggi diciamo eh, culturali um, ora eh, parliamo, si parla tanto in questi, in questi mesi, in questi anni di demateri dematerializzazione eh, di eh, digitalizzazione degli archivi, dei contenuti, delle edizioni e per fare questo occorrono competenze tecniche naturalmente ma occorrono contenuti, cioè Occorre sapere dove mettere le mani, proprio eh, sui contenuti, come vi, come vi, come vi dicevo. E, è chiaro che un, uno studio come quello che potete fare al nostro dipartimento eh, è uno studio che allena la vostra e la nostra capacità di eh, analisi dei contesti Uh, sociali, che cosa voglio dire? Voi potrete seguire dei corsi di letteratura italiana, tedesca russa, francese, spagnola ora ne dimentico qualcuna ma insomma e, ma se seguite un corso uh, su Zola, voi non, non avrete soltanto imparato com'era la società francese ai tempi di, di Zola, avrete imparato come si uh, quali sono le coordinate entro le quali muoversi per capire certi meccanismi che sono meccanismi direi eterni, sono meccanismi di eh, decodifica appunto che poi avrete modo di adattare a quello che vi è più eh, necessario. Ehm, è importante quindi ribadire che questo è un dipartimento di eccellenza, che mh, i docenti di questo dipartimento sono docenti che fanno una ricerca eh, di altissima qualità e in, in buona misura anche una ricerca innovativa. E', e, e è opportuno ricordare che uh, il personale tecnico e amministrativo del DIFCLAM uh, uh, collabora attivamente con, con i docenti e facilita in ogni modo la vita dentro il dipartimento dei docenti e anche ma anche uh, degli studenti. E, e Quindi cos'altro cos dire? Uh, un corso di laurea in, uh, in lettere è un corso di laurea che vi rende più forti e vi rende più capaci di gestire il, uh, il vostro futuro in maniera autonoma, in maniera indipendente. Uh, una delle esperienze più belle che, che, che, che, che, che può fare un essere umano è quello di decidere come impiegare uh, il... Uh, il primo stipendio, almeno quella è una cosa che io non, non ho dimenticato, non dimenticherò mai a questo punto. E, e questo è molto importante perché quello significa essere indipendenti. Quindi coltivate questo interesse se lo avete e se siete qui vuol dire che lo avete. Non vi fate scoraggiare da statistiche che non stanno né in cielo né in terra, non sono vere, nessuno è in grado di dirvi cosa chiederà il mondo del lavoro fra 3-4 anni. Uh, e questo tipo di competenze è un, è un tipo di competenze che vi um, ripeto, eh, che vi rende più forti, che vi rende più autonomi e più liberi di esercitare lo spirito critico e, e, e questo è il, il capitale più, più grande, più importante secondo me che si può acquisire durante l'università. E basta se no divento noiosissima. Monica riprendi tu la questione che non so a chi tocca. Grazie, allora. benvenuti. Grazie Maria Elita, grazie anche per questo sguardo sul futuro e per queste parole con le quali hai voluto sfatare questo mito negativo che, che ci perseguita e, e che non è assolutamente veritiero. Quindi eh, riprenderei la parola io, mi, mi do la parola da sola e vorrei dire qualche parola... Ehm, partendo un pochino dal concetto già affrontato dal professor Pellini e dalla professoressa Di Giglio su eh, che cosa significhi studiare un Dipartimento di Eccellenza, perché il Dipartimento di Eccellenza non è solo un'etichetta formale e non è un semplice riconoscimento del eh, Ministero, ma possiamo dire che il Dipartimento di Eccellenza è quasi un sigillo di garanzia, perché cioè, dice eh, ciò riconosce ciò che siamo stati e suggerisce ciò che saremo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il dipartimento d'eccellenza significa anche avere dei finanziamenti, significa avere delle risorse economiche da poter spendere e impiegare. Impiegare come? Impiegare per la ricerca, questo di sicuro, ma impiegare anche per la didattica e per migliorare i servizi offerti agli studenti e significa anche. Mh, acquisire, assumere persone nuove, ricercatori nuovi. Il nostro dipartimento in pochissimi anni si è trasformato, si è ringiovanito e si è instaurato un dialogo, a mio parere, molto proficuo tra, eh, possiamo dire così, tanto non si offende nessuno, il vecchio e il nuovo, ecco, e tra uno sguardo eh, di chi è, è tanti anni, che fa ricerca e ha grande esperienza ha una formazione e una cultura immensa che può trasmettere ai giovani e ai giovani che invece apportano magari uno sguardo più fresco e più vicino anche agli studenti. Questo il nostro Dipartimento ce l'ha e negli anni l'ha acquisito, negli ultimi anni l'ha acquisito sempre di più. Ma risorse significa anche, come vi dicevo, eh, offrire servizi e offrire opportunità. Il nostro dipartimento ha sempre eh, investito molto sull'orientamento e sul tutorato e eh, attraverso questo finanziamento del Ministero ha potuto e potrà investire sempre di più. Investire sull'orientamento significa avere poi degli iscritti più motivati, più consapevoli e questo è importantissimo perché eh, nessuno di noi ha voglia no, di... Ehm, e nessuno studente... Eh, è contento se ad esempio perde il primo anno perché sbaglia a fare la propria scelta quindi è importantissimo riuscire a guidare gli studenti nell'orientamento eh, ma significa anche saperli a, avere la possibilità di poterli eh, seguire meglio durante il triennio e significa anche poter investire nell'internazionalizzazione ad esempio un aspetto che nel nostro dipartimento è molto sentito e al quale teniamo veramente tantissimo. Eh, il professor Pellini forse eh, l'ha detto, ma non, eh, non voleva essere troppo eh, sbrodolato, incensarsi da solo, però è una cosa preziosissima che abbiamo conquistato grazie al, al finanziamento del Dipartimento di Eccellenza, è stata l'opportunità di finanziare quest'anno, se non ricordo male, ben 12 borse. Per, per partire Erasmus per i ragazzi, 12 borse che sono aggiuntive rispetto a quelle già offerte dal nostro Ateneo. E questa è un'iniziativa che, che è partita dal nostro direttore che è stata appoggiata poi da tutto il corpo docenti, perché crediamo veramente che eh, i nostri studenti debbano partire per l'Erasmus e che sia un'esperienza fondamentale per la formazione di ogni studente e anche per la sua esperienza personale. Ma, come vi dicevo, significa anche investire nel tutoraggio. Il nostro dipartimento crede molto nel tutoraggio. Eh, chi di voi si iscriverà al nostro dipartimento eh, riceverà una mail nella quale gli sarà comunicato ad esempio lo studente tutor che avrà il compito di seguirlo non per un anno come succede in molti altri dipartimenti del nostro Ateneo ad esempio ma per la sua intera carriera accademica. Quindi ci sarà un docente tutor che avrà il compito di assistere e guidare lo studente. Lo studente che non appena si iscriverà al nostro dipartimento avrà a disposizione subito degli strumenti per eh, mettersi in pari se eventualmente eh, si iscrive, al, decide di iscriversi al nostro dipartimento con qualche lacuna su alcune materie, come per esempio il greco o il latino. Eh, ci si può iscrivere al diploma anche senza aver mai studiato greco o latino anche a lettere classiche, quindi al curriculum di lettere classiche, senza aver studiato greco e latino. Perché ci sono dei corsi di latino 0, di latino 1, di greco 0, che eh, aiutano lo studente a mettersi subito in pari con eh, gli altri suoi eh, colleghi di università. Eh, ci sono poi dei corsi, per esempio, di eh, recupero per il test di, di italiano e ci sono anche dei corsi di scrittura accademica o scrittura creativa per eh, allenare eh, la, un aspetto della preparazione scolastica delle superiori che spesso eh, viene un pochino trascurato, cioè l'abilità della scrittura. Ma non solo, eh, con il, i finanziamenti eh, dell'Ateneo, ma anche con i finanziamenti del Dipartimento d'Eccellenza, abbiamo la possibilità di creare, di scegliere ogni anno degli studenti tutor, vi parleranno tra poco, eh, che hanno il compito non solo di partecipare a iniziative come queste, ma anche quello di eh, affiancare gli studenti eh, in difficoltà. Cosa voglio dire? Eh, gli studenti tutor hanno il compito di ehm, organizzare delle lezioni, diciamo così, come si suol dire, peer-to-peer, -peer, cioè da pari a pari. Quindi la, lezioni personalizzate a piccoli gruppi o a singole persone che possono avere delle difficoltà nel passare dallo studio eh, delle scuole superiori a eh, un approccio allo studio più eh, di tipo universitario. Ci sarebbero ancora veramente tantissime cose da, da dire, ma preferisco lasciare eh, più spazio ai miei colleghi. Non prima però di avervi eh, detto ancora un paio di cose. Innanzitutto vi voglio ricordare che chiunque di voi eh, non se la senta, per esempio di intervenire oggi nella chat, o non abbia ancora le idee chiare, ma voglia farci delle domande, può contattarci pregherei l'onora magari di condividere il suo schermo e di mostrare in quale modo, cioè può, ehm, andando sul sito, sul portale dell'orientamento dell'Ateneo, su questo portale che si chiama Orientarsi, ehm, può ehm, cercare, ecco, l'onore ci fa vedere, orientarsi, scelgo, eh, servizi e strumenti per la scelta, si scende un pochino, la seconda voce sulla sinistra, calendario colloqui eh, con linee, eh, in, online con i docenti, colloqui DITCLAM. Di Cliccando su questa pagina si apre il calendario dei nostri colloqui di orientamento. Quindi potete, eh, è meglio se prendete appuntamento in modo tale che il docente sia tutto per voi e, e che non, eh, non ci siano sovrapposizioni con altri studenti e potrete rivolgerci le vostre eh, domande. Nelle prossime settimane, ma questo ve lo diranno meglio poi gli studenti tutor, anche gli studenti tutor saranno a vostra disposizione, ci saranno due ricevimenti settimanali, il mh, lunedì dalle 10 alle 12 ci sarà Caterina Bellenzier e il mercoledì dalle 11 alle 13 ci sarà invece eh, Filippo Sambugaro. Ehm... Vogliamo, eh, come dire, essere, capiamo il momento di difficoltà, capiamo quanto sia difficile eh, prepararsi alla maturità in questo momento e quindi nel nostro piccolo abbiamo escogitato un modo eh, per venirvi incontro, per esservi d'aiuto. Eh, è una sorta di pre-tutoraggio quello che abbiamo fatto, quindi se andate sulle pagine eh, su YouTube, sulla pagina YouTube del DITCLAM troverete alcune sezioni dedicate proprio a voi. Troverete la sezione di estremi rimedi, lezioni di accompagnamento alla maturità, nella quale per ora trovate otto nostre lezioni che vi dovrebbero essere d'aiuto per preparare la maturità. Troverete a breve, immagino, ehm, anche la sezione eh, delle lezioni che invece abbiamo preparato per Teletruria e che vanno in onda tutte le mattine sul, su Teletruria e, e troverete poi anche altre sezioni dove abbiamo pubblicato tutti i seminari che abbiamo fatto, che abbiamo mandato in onda diciamo così e in diretta ogni settimana il lunedì e il, mercoledì, il martedì con i seminari del, di lettere classiche e il mercoledì con i seminari di lettere moderne che sono così uno delle, degli interventi un pochino più avanzati, di certo non sono necessari per la maturità, ma che tenevo a comunicarvi perché sono un pochino il... il il segnale del nostro desiderio di esserci anche in questo momento di essere presenti di essere vivi e vitali e, e infine l'unica l'ultima eh, informazione che vi vorrei dare riguarda i nostri social perché abbiamo pensato che fosse opportuno farci conoscere in questo momento attraverso i nostri social quindi sul canale ehm, Instagram e su Facebook, ogni settimana ci presenteremo, ognuno di noi, studenti, ex studenti, docenti, amministrativi, ricercatori, ogni singola anima del dipartimento che poi va a creare la grande anima di ITCLAM si presenterà a voi. E quindi vi invito a seguirci sui nostri social e per farvi capire che cosa siamo? Eh, ora inviterei Eleonora invece a mandare in onda il video che abbiamo preparato che è un video medley, un piccolo riassuntino di ciò che potrete eh, vedere nei prossimi mesi sino alla prossima immatricolazione sui nostri canali. Quindi tolgo anch'io l'audio e farei partire il video. Cerchiamo di insegnare la letteratura da due punti di vista complementari, come dice il nome del nostro dipartimento, filologia e critica. Cerchiamo di dare una solida e rigorosa preparazione sulla storia e sulla tradizione dei testi, la filologia, ma cerchiamo anche di insegnare la letteratura mostrando che la complessità dei testi letterari ci permette di meglio comprendere la complessità del mondo in cui viviamo. In generale possiamo dire che la vocazione delle letterature comparate è quella di conciliare, di far dialogare da un lato il testo con le sue forme, strutture, stili e dall'altro lato il mondo, la storia con la sua complessità, difficoltà, ma spesso anche bellezza. E del resto la letteratura è una forma di conoscenza e comprensione del mondo e della realtà. Pensare di poter intraprendere il viaggio di esplorazione della storia dell'uomo, soprattutto quella antica, da soli è certamente un errore. C'è bisogno di accertare i testi prima di poter dire qualcosa su di loro, prima di poter fare critica sui testi stessi, ed è questa una delle, delle principali sfide della filologia, quella di tornare ai manoscritti, comparare i testi tra di loro per riuscire ad accertarli in uno stato il più possibile vicino all'originale e a sapere qualcosa sulle culture che li hanno prodotti, sulle società, sulle civiltà che stanno alla base di questi testi nei corsi di storia della lingua italiana e linguistica italiana prenderemo in esame naturalmente i grandi della nostra letteratura che hanno avuto un ruolo decisivo anche per la storia della lingua oltre alle tre corone alessandro Manzoni per citare solo i nomi più noti ma non solo studieremo anche testi non letterari significativi però per la storia della lingua italiana se c'è un tratto caratteristico dell'insegnamento senese di letteratura contemporanea è che da noi la, lo studio e la prassi sono congiunti. Molti eh, dei docenti eh, del, dell'Università di Siena eh, sono scrittori. Se sceglierete i nostri corsi di studio voi avrete tutto l'aiuto da parte mia e delle colleghe per eh, far fronte a tutte quelle prime operazioni che normalmente danno eh, pensiero agli studenti. Ultimo dato da non sottovalutare, un rapporto numerico tra eh, docenti, tra professori e studenti estremamente vantaggioso e fa sì che i nostri studenti siano estremamente assiduamente seguiti studiare a Siena mi ha permesso di partecipare alla vita universitaria anche attraverso l'attività da studentessa tutor. Ma chi sono gli studenti tutor? Gli studenti tutor sono degli studenti esperti che vengono selezionati ogni anno attraverso un apposito bando e che mettono a disposizione degli altri studenti la propria esperienza. Quando il primo anno mi chiedevano per quale motivo avessi scelto di studiare a Siena, io rispondevo per l'eccezionale fama della Facoltà di Lettere, per il Centro di Antropologia e Mondo Antico, che conoscevo già da liceo, e dove ero certa che avrei trovato un approccio a quello che già mi piaceva, estremamente innovativo e unico in Italia. Ottimo, grazie. Io passerei la parola a Guido Mazzoni. Prego Guido. Grazie. no, eh, volevo, Io volevo dire sei cose eh, organizzate proprio numericamente in modo da, che, che, che, che si possano seguire meglio, eh, precedute da un, una premessa. La premessa è questa noi di solito abbiamo i capelli molto più in ordine di così, cioè eh, quando verrete a Siena ci troverete, ci troverete molto più organizzati da questo punto di vista, purtroppo eh, anche noi, Giovanni, non, è tanto che non andiamo dal barbiere, ecco. E la seconda cosa è che siamo più sciolti di come sembriamo nel video di presentazione, perché eh, è molto difficile in realtà eh, maneggiare, padroneggiare bene questo nuovo medium e tutti quanti ci stiamo abituando. Poi voglio dire sei cose. Le, le sei ragioni, secondo me, eh, principali eh, per le quali dovreste eh, pensare di iscrivervi a Siena. La prima è che questa è un'epoca nella quale le università italiane stanno creando gerarchie. Fino a vent'anni fa non era tanto importante, non era così importante eh, dove si fosse studiato, era importante quale facoltà si fosse fatta. Uh, in realtà sta, sta diventando sempre più importante eh, il luogo, l'università, il dipartimento nel quale si è studiato e, e questo perché il sistema si sta dotando di gerarchie, di classifiche, di ranking come eh, già succede da, molti da molto tempo in altri paesi europei e negli Stati Uniti. Si può discutere se questa sia una buona o una cattiva cosa e eh, tuttavia... Un, un, un processo in corso, una cosa che accade che non può essere negata. Eh, la, il nostro dipartimento, eh, l'ex facoltà di lettere e filosofia nella sua parte letteraria, filosofica, filologica e linguistica, è da molto tempo in testa alle classifiche ministeriali e del Censis. Questo è un fatto, è un, un, una cosa che potete accertare se ripercorrete la storia delle classifiche universitarie del Censis, quindi di un organismo autorevole eh, che fornisce consulenza alla pubblica amministrazione. Eh, noi da, da molto tempo in quelle classifiche siamo o primi o nei primi tre posti. Eh, e questa è la prima ragione. La uh, seconda ragione è che abbiamo un corpo docente relativamente giovane, eh, un corpo docente in cui potete trovare uh, professori e professoresse che hanno tra uh, i 30 e i 45 anni età che nella docenza universitaria è considerata giovane e questo è un, un, un elemento uh, che ci distingue ed è un elemento importante che in altri uh, contesti universitari non è così ovvio o che... Uh, non, non c'è proprio. Un eh, terzo elemento eh, è la diversità del, de, de, dei tipi di insegnamento che troverete a Siena. A Siena la letteratura e la filosofia, la filologia e la linguistica si studiano in molti modi diversi. Abbiamo approcci più attenti al testo, alla, alla ricostruzione critico-filologica del testo, al commento del testo e approcci che eh, legano lo studio della letteratura alla riflessione sulla realtà. Eh, abbiamo eh, sia insegnamenti di letteratura, sia insegnamenti di filosofia e di filologia, e abbiamo poi, questa è una caratteristica senese, eh, molti docenti che sono eh, scrittori. E, eh, questo permette un, un approccio alla, alla, alla scrittura e alla, alla lettura eh, delle opere eh, letterarie tramandate dal passato, eh, nuovo, originale, eh, magari se volete a volte eh, spericolato, però sicuramente eh, imprevedibile e che ha pochi equivalenti altrove. Il, la quarta ragione, il quarto punto, è che eh, il nostro Dipartimento ha le dimensioni giuste per fare una buona esperienza di formazione eh, all'università. Eh, cioè non siamo né troppo piccoli né troppo grandi questo mh, ci permette di avere la massa critica per poter articolare eh, dottorati, cicli di lezione, cicli di conferenze e allo stesso tempo ci permette di seguire gli studenti individualmente. Quello che i miei colleghi sottolineavano, cioè il fatto che noi i nostri studenti li conosciamo personalmente, è un elemento molto importante che in, in università di dimensioni più grandi non troverete in un università di dimensioni più grandi vi troverete gettati in aule enormi e, e seguirete professori che eh, non vi conoscono personalmente e vi troverete a scrivere la tesi di laurea con professori che non hanno materialmente il tempo di leggere quello che voi scrivete. Da noi tutto questo non succede. Da noi eh, il rapporto tra docenti e studenti è un rapporto stretto. Eh, il quinto punto è che siamo, abbiamo eh, molti rapporti internazionali. Uh, abbiamo così tanti rapporti internazionali che ci sono stati dei momenti in cui non siamo riusciti a distribuire tutte le borse Erasmus che avevamo. Uh, e abbiamo così tanti rapporti internazionali che i nostri uh, laureati poi diventano dottorandi negli uh, Stati Uniti, uh, a Columbia, a uh, Yale, alla University of Toronto, alla University of Chicago, alla Sorbona, a Cambridge, a Oxford. Uh, abbiamo eh, legami internazionali che ci permettono di eh, mandare i nostri laureati migliori se lo desiderano a eh, studiare all'estero e eh, questo evidentemente vuole anche dire che lo studio senese ha apprezzato la, il modo di eh, studiare che, eh, che si trova a Siena ha un riconoscimento internazionale, eh, altrimenti eh, non, non sarebbe comune vedere eh, tutti questi studenti che riescono a trovare una loro strada in istituzioni straniere. E il eh, quinto, il, il, scusate, il sesto e ultimo punto è che eh, siamo digitali eh, come. Eh, vi ha spiegato il direttore, siamo in grado di offrire un insegnamento sia in presenza sia in remoto. Eh, in pochi giorni siamo riusciti a mettere su un sistema di teledidattica efficiente. Eh, poche ore fa parlavo al ricevimento, eh, ricevimento virtuale con una nostra studentessa che fa eh, il, eh, che fa il, il proprio soggiorno Erasmus eh, a Berlino eh, in una, una un università tedesca molto prestigiosa, lei mi diceva che quell'università non è riuscita a, a mettere su un uh, insegnamento di teledidattica comparabile a uh, quello senese, perché da loro la teledidattica si fa con lezioni registrate, da noi si fa. In, in diretta e con lezioni registrate il che eh, crea una differenza notevole perché la lezione in presenza permette alle studentesse e agli studenti di fare domande eh, direttamente a chi insegna e di avere l'equivalente elettronico di un dialogo in presenza eh, per queste eh, sei ragioni eh, ne dico sei, potrei continuare ma queste mi sembrano essere le principali Siena è un'ottima un scelta, Siena è un, un luogo uh, in cui ci sono le condizioni ideali per, non, per usare bene i propri anni di formazione um, e uh, gli studenti che, che sono passati dal, dal nostro dipartimento hanno eh, di solito conservato un, un ottimo ricordo dell'insegnamento che hanno ricevuto, non ce lo diciamo da soli, ce lo dicono le statistiche che riceviamo, eh, i questionari indipendenti che eh, vengono fatti per accertare Uh, ad anni di distanza uh, qual è l'opinione che uh, le, le persone che sono passate alle istituzioni universitarie italiane hanno conservato del luogo dove hanno studiato. Ecco, Noi andiamo bene in queste, in queste statistiche, segno che questo dipartimento uh, funziona. Uh, Un'ultimissima cosa sull'insegnamento della letteratura e della filosofia e la ragione per la quale uh, si, si, si può, si deve uh, scegliere questo tipo di strada e, uh, è questa: uh, la professoressa Di Giglio vi ha parlato delle, delle statistiche sull'occupazione. Uh, io vi ricordo una cosa ovvia: che la prima ragione per cui. Eh, si, si, che da, da tenere in considerazione da tenere presente quando si sceglie una strada nella vita è la vocazione senza una vocazione, senza un interesse un trasporto per le discipline che si vanno a studiare è molto difficile eh, che eh, le cose che si studiano e che occuperanno una parte consistente della nostra vita futura possano eh, significare qualcosa per noi ecco, se avete eh, slancio, desiderio, trasporto di studiare queste eh, discipline, queste materie eh, Siena è eh, veramente il luogo che in questo momento fa per voi grazie Guido io passerei subito la palla a Tommaso Braccini perché mi piacerebbe rimanesse un po' di tempo poi in fondo anche per le domande. Quindi prego Tommaso. Allora, grazie Monica. Eh, buongiorno a tutti. Dunque, parlerò eh, del percorso che, che conosco un po' meglio, che è quello delle lettere classiche. Le lettere classiche a Siena si possono studiare sia in un curriculum all'interno della Triennale Studi Letterari e Filosofici, sia eh, poi nella, nella magistrale. Per l'appunto eh, di lettere classiche. La domanda allora è: perché studiare lettere classiche a Siena? La risposta è che Siena, anche in questo, eh, vi dà di più. In che senso? Beh, innanzitutto, come già appunto è stato, stato accennato dal professor Mazzoni, eh, Siena vi dà più approcci? Perché anche nel campo delle lettere classiche. Eh, voi appunto potrete trovare l'approccio basilare, che è quello naturalmente filologico-letterario, gli antichi noi li studiamo soprattutto a partire da testi e quindi un approccio letterario e filologico è, è assolutamente cruciale per tutto. E questa a Siena ovviamente viene fatto molto approfonditamente, molto bene, ci sono delle vere e proprie eccellenze. C'è l'approccio storico e la storia antica, quindi storia greca e storia romana, a Siena eh, viene, viene insegnata e viene, come dire, anche ricercata in maniera particolarmente solida e innovativa. E poi c'è l'approccio antropologico. L'approccio antropologico, che è appunto qualcosa che si ha in più di altre eh, università in Italia, che è un po' il tratto caratteristico dell'antichistica senese e si incentra intorno a un, a un centro di ricerca, per l'appunto, eh, il Centro Ama, che è stato fondato nel 1986 e che proprio recentemente è diventato un centro interuniversitario. Di ricerca. È stato fondato ed è ancora diretto da, da Maurizio Bettini, eh, che continua ancora a insegnare e eh, questo è, assolutamente, come dire, è un tratto eh, assolutamente mh, peculiare di Siena. L'approccio antropologico è quello eh, che va tra le righe dei testi, oltre le righe dei testi, e che eh, anche grazie a una comparazione con, eh, con la società, con la cultura con le culture moderne, cerca di ricostruire quello che per gli antichi e per gli autori antichi era scontato e che per noi non lo è più. Quindi, come dire, è un approccio eh, ancora più totalizzante al mondo, al mondo antico. Um, ovviamente, eh, nella triennale eh, viene data grande attenzione alle istituzioni, quindi a fornire le basi. Eh, tutti questi, questi aspetti eh, dello studio dell'antichità eh, ma già, ripeto, con, eh, con un approccio estremamente dinamico e poi eh, alla magistrale eh, queste, queste peculiarità e in particolare appunto, l'attenzione all'antropologia è ancora eh, più profonda eh, e questo lo dico perché, eh, perché Siena, credo si possa dire è uno dei pochi casi, per quanto riguarda le lettere classiche in cui la magistrale non è una fotocopia della triennale spesso succede questo, a Siena no Proprio perché, ripeto, c'è un approccio molto peculiare e questo viene ancora più sviluppato alla magistrale, effettivamente nel corso dei cinque anni, per chi poi decidesse eh, appunto di rimanere a Siena per i due cicli, nel corso dei cinque anni c'è veramente modo di eh, andare molto in profondità e anche di avvicinarsi a una ricerca eh, che nel nostro paese non ha, non ha direi, sicuramente l'eguale. Ovviamente tutta la pluralità di approcci è rispecchiata anche dalla, dalla possibilità di avere due biblioteche per le lettere classiche a Siena, una è quella centrale e poi c'è la biblioteca eh, particolare del centro ama che appunto presenta tutta una serie di testi eh, devo dire insomma che eh, non si trovano molto spesso in altre biblioteche italiane quindi permette anche proprio di ricercare e studiare ancora meglio a siena poi c'è più umanità come è stato detto anche prima dai miei colleghi le dimensioni eh, dei nostri corsi di laurea non sono mastodontiche e questo vale appunto in particolare anche per le lettere antiche per le lettere classiche quindi c'è una, una dimensione umana molto forte non sarete mai un numero di matricola assolutamente ma entrerete a far parte di una comunità una comunità che vi vedrà appunto avere in genere un rapporto molto diretto eh, con i vostri professori vedrete che poi non ci sono solo le occasioni standardizzate ingessate quindi ricevimenti e quant'altro a siena capita continuamente che eh, appunto gli studenti fermano professore nei corridoi si chiacchierano. Si parla e, e l'ambiente, appunto, favorisce molto questo tipo di interazione che è assolutamente fondamentale. Ma oltretutto, a Seno non ci sono nemmeno come dire troppi compartimenti stagni, quindi vi troverete anche a chiacchierare, a conoscere, a, a parlare con, per esempio, con dottorandi, con assegnisti. Eh, abbiamo, appunto, un, un dottorato consorziato a livello toscano di studi, di, di studi classici incentrato sull'antropologia e poi appunto abbiamo senisti e quant'altro e vedrete che è molto molto produttivo si entra veramente a far parte di una comunità eh, a Siena avrete più opportunità beh innanzitutto una cosa una cosa importante eh, per imparare bene eh, spesso è molto utile insegnare allora, appunto, noi abbiamo gli studenti tutor eh, che si occupano anche di un affiancamento alla didattica per quanto riguarda il greco e il latino e di questo beneficiano sia gli studenti che ricevono questi insegnamenti ma anche gli stessi studenti tutor che li, li impartiscono. Eh, questa è veramente una cosa estremamente utile, ripeto, se vorrete, naturalmente, se vi interesserà, c'è anche questa possibilità Poi di diventare a vostra volta studenti tutor e di poter iniziare eh, anche a insegnare il, il greco e il latino, ovviamente affiancando la didattica, Ovviamente fornendo le basi, ma è un'esperienza veramente molto, molto interessante questa a quello, a quello che possiamo vedere. E poi ci sono tantissime occasioni, tantissime opportunità: ehm, tanti seminari, tante occasioni, tante conferenze. Continuamente, appunto, li stiamo anche in questo momento così difficile, stanno andando avanti, le potete vedere anche su internet, su YouTube, se andate sul, appunto, sul sito del Dipartimento, ci sono i seminari del martedì dove, dove partecipano docenti da, da tutta Italia, c'è classicamente, che è un'iniziativa organizzata dai nostri dottorandi e che eh, coinvolge giovani studiosi da tutta Italia, e anche questa appunto è molto bella. Ci sono Summer School, ora quest'anno purtroppo ci saranno problemi, come è, com è presumibile, però appunto contiamo, contiamo di ripartire veramente tantissime opportunità quindi siena siena, siena vi dà di più come vi dicevo e per questo a siena si impara di più si impara meglio e lasciatevi dire anche che si insegna meglio perché eh, appunto io ho avuto il piacere di tornare a siena da, da poco più di un anno dopo, dopo vari anni che insegnavo altrove per vicissitudini accademiche accademiche l'ho fatto veramente con una gioia immensa e devo dire è, è un piacere immenso anche insegnare a siena quindi reciproco. Eh, Un'ultima cosa, mh, per un caso, eh, ancora per un paio di settimane, io ehm, terrò il mio corso triennale di letteratura greca su un autore che si studia proprio al terzo anno, che è Luciano, allora, eh, se siete curiosi, se volete vedere com'è una lezione della triennale eh, a Siena, non esitate, scrivetemi, contattatemi e ci possiamo organizzare. Potete partecipare virtualmente, potete fare da spettatori a una di queste lezioni. Così lo potrete vedere e vi renderete conto, insomma, dell'ambiente eh, che c'è a Siena. Sia che vogliate fruire di questa opportunità, sia che vogliate avere maggiori informazioni, siamo tutti a vostra disposizione e ricordate appunto che... Eh, anche nell'ambito delle lettere classiche e a Siena sarete sempre benvenuti. Grazie Tommaso, io passo la palla subito a un veterano della nostra università <ride> e passo subito la palla, quindi ad Alessandro Fo, prego. Vado subito a smentire Guido Mazzoni, io non sono fra i più giovani, però sono abbastanza giovane dentro, diciamo così. Eh, fra le cose che mi sono state chieste, c'è quella di spendere due parole anch'io sul percorso di lettere classiche perché io mi trovo a insegnare lingua e letteratura latina. Dunque, naturalmente non si tratta di convincere chi abbia una predisposizione per la matematica o le scienze a fare lettere classiche, però eh, mi rivolgo soprattutto a chi ha già, magari, avvertito il fascino di queste discipline e senta bisogno di un po' di incoraggiamento, accanto a quelli che già sono stati dati dai colleghi, in particolare dalla Digilio, relativamente alle, agli sbocchi professionali. È molto importante, quanto ha detto in chiusa Guido Mazzoni, non dovete negoziare le vostre passioni. Eh, se, avete, se sentite questa vocazione non vi preoccupate del problema della professione futura, ma preoccupatevi semmai del problema di dove poi affrontare una professione che magari non vi piace nella quale vi siete formati contro voglia. Ho avuto studenti che dopo vari anni di altre facoltà hanno deciso di tornare indietro e fare quello che loro eh, più piaceva. Una bravissima ragazza al quarto anno di medicina, dopo eh, aver fatto tutti gli esami e essere tranquillamente in regola avviata verso un futuro di medico, ha mollato Baracca Burattini e si è iscritta a, a lettere ed è tornata per coltivare le proprie passioni e adesso dirige una galleria d'arte. Io non partivo come, come, come latinista, diciamo, quando avevo la vostra età volevo fare il cantautore e, e quindi per questo dicevo che sono un latinista per caso. Eh, mi è capitato durante la maturità di incontrare, studiando per la maturità, una figura, un poeta antico che si chiama Rutilio Namazziano, che difficilmente conoscerete e potrete conoscere stanti programmi che non si spingono fino al V secolo. Mi sono innamorato di lui e lui mi ha un po' trascinato eh, nelle lettere classiche. Che cosa poi ci ho incontrato? Ma una galleria di archetipi dell'animo umano, studiando i quali eh, mi è sembrato di poter sempre meglio comprendere le varie possibilità, le varie declinazioni dei miei simili di oggi. Una delle mie alternative era quella di cercare di fare psicologia, ma poi ho scoperto che forse avrei intuito di più dell'animo umano Facendo, facendo lettere e coltivando questi grandi, eh, questi grandi classici e soprattutto ci ho trovato una galleria di inaudite bellezze dai poemi omerici ai Tragici greci dalla poesia d'amore di Safo e Catullo, i sogni virgiliani eh, naturalmente ogni secondo che passa si fanno inesorabilmente più lontani nel tempo eppure non sono oggi meno belli di ieri e non è che oggi valga meno la pena di studiarli e di conoscerli di quanto si sia fatto una lunga tradizione. Sono antichi ma sempre sorprendenti e forse vi sarà capitato di incontrare un famoso saggio di Italo Calvino, Perché leggere i classici, che ci indica appunto in queste letture una sorpresa costante che dà molta soddisfazione, come sempre la scoperta di un'origine, di una relazione, di una appartenenza. E del resto lo diceva già anche uno dei nostri grandi autori, eh, cioè Epicuro, e eh, qui già intravedo il filosofo più antico del mondo, Alessandro Linguiti, che poi mi, mi seguirà, che chi è dimentico del bene passato è vecchio già oggi. Noi sembriamo vecchi, ma come vi dicevo non lo siamo, e quindi potete da questo punto di vista darci retta con una certa affidabilità, garantisco fino in fondo, ma insomma credo che possiamo essere ritenuti abbastanza affidabili. Un aspetto volevo tornare a toccare, che ha sfiorato eh, il direttore Pellini all'inizio, mi è capitato una volta che una mia carissima studentessa venisse accorata a un ricevimento e mi dicesse, professore, sono quasi alla fine della mia carriera Però eh, di studentessa, però sono preoccupata perché io sono figlia di un manovale, e non so se potrò permettermi eh, nella vita di arrivare fino in fondo e di coltivare le cose cui lei mi inclina, ovvero, come stavo appunto dicendovi, le cose belle. Eh, naturalmente ho cercato di confortarla, adesso è fra l'altro una professoressa anche lei, e eh, da questo punto di vista, cioè, se avete anche un po' paura della tenuta economica nel momento del covid ha spiazzato molte famiglie da questo punto di vista, ricordate quanto ha detto preliminarmente il nostro direttore e cioè che noi non lasceremo indietro nessuno da questo punto di vista e anche chi non potesse immediatamente procurarsi la possibilità di venire a stare qui a Siena eh, potrà seguirci eh, informaticamente e addirittura fare qualche esperienza eh, preventiva di questo tipo di frequenza già con le lezioni che Tommaso Braccini ha messo a disposizione. Perché studiare lettere classiche proprio a Siena, in parte per l'antropologia che è una nostra eccellenza e di cui ha già parlato Tommaso Braccini. Eh, ha fatto il nome di Maurizio Bettini, che è una delle personalità internazionali più rilevanti eh, nell'ambito degli studi antichi e oltretutto anche di in persona, in persona un romanziere e dirige una bella collana di Einaudi, fra le tante cose che fa, che si chiama Mitologica, eccola qua in cui ogni mito viene preso e eh, diciamo, raccontato dal punto di vista delle fonti antiche, ma anche con un suo eh, particolare racconto contemporaneo che lo aggiorna alla nostra eh, attualità. Per dirvi il tipo, una volta in una prestigiosa rivista di studi classici, recensendo gli atti di un convegno, a un certo punto ha perso la pazienza contro tante cose piuttosto eh, pedanti che leggeva e si è messo a scrivere un epigramma che sta lì al centro della pagina. Studiando queste cose dovremmo divertirci, non renderle noiose. Ecco, io credo che molti dei professori di questa facoltà, eh, naturalmente senza dissacrazione, ma con intenzione invece maggiormente mediatrice, si ispirino a questo orizzonte eh, sempre nel comparto dei classici vorrei segnalarvi un altro paio di approcci importanti uno è quello degli studi di traduzione quel bel signore brizzolato che vedete col nome di andrea landolfi in uno dei riquadri eh, dirige anche se lui è un germanista e quindi si occupa soprattutto delle tre moderne un master di traduzione che ha uno spazio anche antichistico al momento soprattutto eh, latinistico e gli studi di traduzione sono molto attivi presso di noi a parte che Landolfi ha anche preso un premio molto importante eh, del, del Ministero della Pubblica eh, Istruzione per, proprio per le sue traduzioni dal tedesco, ma a prescindere da questo eh, che cosa c'è di più bello di poter restare vicini millimetro per millimetro a questi nostri grandi autori e addirittura poterli trasmettere agli altri, poterli mediare con la nostra voce. Eh, sono cose che possono dare senso a una vita e userete se lo posso dire perché io ho il mio autorino Rutilio Namaziano che eh, vi dicevo mi ha convertito agli studi di latino e però ho avuto anche la possibilità di occuparmi di qualche autorone e cioè un bel Virgilio, un Meneide e addirittura Catullo, questo va bene anche addirittura per bloccare le porte e per fare del male alle persone che non ci vogliono bene, che eh, hanno diciamo così, occupato tanti anni della mia vita. Vi posso testimoniare che è molto bello poter seguire questo contatto e da questo punto di vista il master di traduzione arricchisce molto il comparto della nostra offerta formativa. E un altro lato importante è il rapporto fra gli antichi e i moderni, che noi coltiviamo in varie direzioni. In, in direzione, per esempio, iconografica. Abbiamo fra noi una docente che si chiama Marina Caciornia, che eh, si occupa di come il legato della tradizione classica entra nella pittura, nelle arti figurative, non solo lei naturalmente, ma eh, mi fa piacere chiamare in causa lei perché insegna proprio tradizione classica e perché oltretutto appartiene allo staff del Duomo di Siena, dell'Opera del Duomo, e questo mi aiuta a dire, fra parentesi, che io non sono senese, e quindi me lo posso permettere, ma Siena sì è una delle città più belle del mondo, basta entrare nel Duomo per fare un intero corso, diciamo così, di eh, storia dell'arte. E noi abbiamo, grazie a Dio, anche la possibilità di eh, incontrare grandi opere d'arte direttamente sul territorio. Eh, un altro orizzonte è quello dei rapporti fra i classici e la musica. Abbiamo uno specialista, un grecista, si chiama Simone Beta, che eh, si è particolarmente interessato di questo settore e quindi se c'è qualcuno di voi che coltiva una passione musicale può contare di avere eh, sotto questo profilo anche un'assistenza particolare senza contare poi la fortuna letteraria le letterature greca e romana sono quelle più autenticamente europee per non dire universali tra tutte le letterature prodotte dall'occidente Nessuna letteratura, nessuna cultura vanta tanti tentativi di imitazione, per dirla con la settimana linguistica, diciamo così. Eh, gli archetipi di tanti temi e tante situazioni letterarie eh, si ripercuotono costantemente eh, nelle lettere contemporanee. E noi anche qui abbiamo degli specialisti. Vorrei citare un libro in cui siamo ben tre sotto la stessa copertina, appena uscito, è un libro di un grande poeta del Novecento, eh, Giorgio Caproni, che ha un giorno incontrato Enea in una piazza di Genova, poco dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e ha letto in questo Enea il futuro dell'umanità, un'umanità con una tradizione sulle spalle da mandare avanti in qualche modo e con un futuro ancora piccolo per mano, il figlio di Toscanio, da poter, eh, da poter educare e formare. Eh, una delle nostre giovani studiose, Filomena Giannotti, ha raccolto tutti i testi che Caproni, nell'arco di una vita, ha scritto su questo incontro e eh, eh, abbiamo accompagnato sia io che Maurizio Bettini questo importante libro che parla di quanto Enea parli oggi contemporanei con eh, alcuni scritti di paratesto, eh, di introduzione e di eh, postfazione. E quindi, riassumendo... Cose belle in luoghi belli, non solo della città ma dei nostri concreti edifici, purtroppo il video non ha mostrato gli angoli più stupendi della nostra università che sono la biblioteca e il relativo giardino, probabilmente quando è stato girato c'era già il blackout del covid, ma anche molti edifici sono veramente un invito al raccoglimento e allo studio. Un rapporto stretto e cordiale, forse belli anche i professori, qualcuno l'avete visto nei video, eh, di questo giudicherete voi. Speriamo almeno di esservi rimasti simpatici e vi aspettiamo a braccia aperte, augurandoci che veniate a scriverci presso di noi. Passo la parola a Monica, grazie. Grazie Alessandro. Prima di passare... Il microfono all'altro Alessandro eh, vi volevo informare che chiunque volesse vedere un pochino le nostre strutture è presente sempre sulla nostra pagina YouTube un primo video di orientamento che abbiamo fatto proprio appena eh, all'inizio del lockdown. Quindi le immagini in alcuni casi sono un pochino sfocate perché sono le immagini che siamo riusciti a trovare nel momento in cui ci hanno chiuso tutti in casa, però potete sicuramente vedere ad esempio la nostra bellissima biblioteca a scaffale aperto, di cui non parleremo oggi perché abbiamo tantissime altre cose da dire, ma è una risorsa infinita avere a disposizione una eh, biblioteca a scaffale aperto. Passo quindi subito la, il microfono all'altro Alessandro, il filosofo. <ride> Prego Alessandro. Grazie, mi sentite? Benissimo, grazie. Io appunto mi chiamo Alessandro Linguiti e per tutto quello che riguarda il curriculum di filosofia del nostro triennio potete rivolgervi senz'altro a me scrivendomi all'indirizzo istituzionale linguitiunisi.it. Sono molto contento di stare con voi questo pomeriggio e saluto affettuosamente tutti i presenti, sia i nostri futuri, si spera, studenti, sia i... Ai colleghi con cui stiamo condividendo questo pomeriggio. In particolare saluto e ringrazio gli organizzatori di questo, evento, eh, di questo evento e prima di tutti Monica Marchi che mi ha suggerito tra le altre cose anche il titolo del mio brevissimo intervento La filosofia e il filo rosso del pensiero occidentale. È un titolo molto ben scelto, sono contento che me l'abbia suggerito lei eh, perché veramente la filosofia è un filo rosso che attraversa tutta o quasi la nostra vicenda culturale europea e occidentale. Certo, prima della filosofia qualcosa è successo, c'è stato Omero, c'è stato Esiodo, Archiloco, alcuni altri, e scusatemi se è poco, ma è anche vero che a partire dal VI secolo a.C. e per giungere fino a oggi, la filosofia ha accompagnato e innervato tutte le principali esperienze che formano la nostra vita, la nostra vicenda civile e, e culturale. E l'ho fatto in virtù di un'interazione costante, approfondita, con tutte le migliori energie e sollecitazioni di tipo artistico e intellettuale che questa vicenda hanno accompagnato. Questo vale per la civiltà greco-romana per il Medioevo Cristiano per i momenti fondamentali del Rinascimento eh, dell'età moderna dal Rinascimento alla Rivoluzione Scientifica all'Illuminismo e per venire a esperienze a noi più vicine che probabilmente popolano i vostri pomeriggi di ripasso in vista, in vista della maturità il Romanticismo, il decadentismo e altre ancora giusto per fare gli esempi più grandi ebbene di tutto ciò nel nostro piccolo, vorremmo rendere conto e dare un assaggio non superficiale nel nostro curriculum di filosofia. Un curriculum che è inserito in una classe di studi letterari, il che vuol dire che non è costituito esclusivamente da insegnamenti filosofici, perché in esso sono presenti molti insegnamenti letterari, come potete vedere mh, guardando i piani di studio. Qualcosa che a qualcuno può dispiacere, ad altri, me incluso, non dispiace affatto, perché credo che questa interazione con le altre fondamentali discipline del, del mondo umanistico sia piuttosto un'occasione di arricchimento, eh, che il contrario. Di fatto, quasi la metà, la metà circa dei crediti a disposizione è comunque eh, riferita a insegnamenti. Di, eh, di tipo filosofico ed è dunque un patrimonio di esperienze non piccolo e quando dico insegnamenti filosofici alludo sia al versante storico della filosofia al quale teniamo in modo particolare anche perché poi abbiamo in un altro dipartimento una magistrale in storia e filosofia che completa bene questo tipo di studio ma anche le discipline sistematiche, ecco perché voi nel nostro piano di studio troverete la storia della filosofia antica, la storia della filosofia medievale, la storia della filosofia generale, con tutti i suoi agganci con il moderno e il contemporaneo, ma anche le discipline cosiddette sistematiche, la morale, la teoretica, la filosofia del linguaggio, la logica, l'estetica, qualcosa che siete probabilmente poco abituati a studiare in modo separato a scuola, ma vi rendete senz'altro conto di quali ambiti eh, queste trattano. C'è un'altra specificità interessante che all'interno del nostro curriculum lo studente interessato all'antropologia può ritagliarsi un percorso significativo anche di insegnamenti antropologici che in qualche modo vengono a integrarsi con quella tradizione di studi eh, relativa all'antropologia del mondo antico che è stata già ricordata e che costituisce una delle attrattive, specifiche della, uh, della nostra università. Se a ciò aggiungiamo cose già dette dai miei colleghi, ma che vale la pena sottolineare ancora, cioè il vantaggiosissimo rapporto numerico fra docenti e studenti, la grande disponibilità di borse di studio per scambi Erasmus, ecco, abbiamo un quadro delle ragioni per, per venire a studiare a Siena e venire anche a studiare filosofia. Eh, vi ringrazio per qualunque in informazione, rivolgetevi a me. Grazie Alessandro e grazie anche per la concisione. Eh, prima di eh, passare la parola agli studenti tutor e quindi farvi conoscere eh, anche quella parte del nostro dipartimento, vorrei farvi conoscere un'altra persona, cioè Cristina Clausi, che eh, lavora all'ufficio studente didattica, ufficio con il quale eh, dovrete per forza di, cosa, di cose entrare in contatto quando vi iscriverete da noi. Cristina, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Eh, io in questa sede rappresento l'ufficio studenti e didattica cioè quell'ufficio ehm, quell che è il vostro primo e principale tramite fra la gestione della vostra carriera universitaria e anche il mondo dei docenti ma più che altro il mondo del, del, del, del, delle procedure che tanto spaventano gli studenti immatricolati. Ehm, eh, noi siamo, siamo quattro colleghe nel nostro ufficio, ehm, siamo a vostra disposizione via mail, soprattutto in questo momento, via, via telefono e anche via sportello fisico, diciamo una presenza fisica che in questo momento per forza di cose è un po' eh, diciamo, sospesa, ma che sicuramente sarà riorganizzata, seppur con altre modalità, ehm, per il prossimo anno accademico. Eh, eh, possiamo eh, noi, anche noi ci avvaliamo della collaborazione dei nostri bravissimi studenti tutor eh, che specialmente per, uno, per un ragazzo appena uscito dal liceo eh, ci offrono un aiuto fondamentale per far capire allo studente come muoversi all'interno del mondo universitario mm, quindi nessuna paura, nessuna paura di chiedere noi siamo qui per aiutarvi eh, in qualsiasi modo possi possiamo, possiamo, possiamo essere in grado di farlo quindi eh, mh, scusandomi anche per i nostri, come, come è stato detto da qualche altro docente per i nostri, per la nostra, per i nostri capelli diciamo, che forse non sono così eh, presentabili come in genere sono io lascio la parola a Monica e rimango a vostra disposizione per qualsiasi domanda grazie mi permetto di inserirmi per confermare quanto ha detto Cristina, veramente un ufficio efficiente, pronto a risolvere problemi anche veramente spinosi. Abbiamo più volte sperimentato con dei casi limite nell'orizzonte nell della, della burocrazia, quindi da questo punto di vista sentitevi tranquillamente sereni e coperti. E lo scuso. Sì, grazie Alessandro. Mi hai preceduta, volevo anch'io confermare questa cosa perché eh, è veramente importante. Questo aspetto è fondamentale anche per iniziare con serenità la carriera accademica. Eh, io ricevo, essendo delegata orientamento e ricevo spesso anche... E mail con problemi dal punto di vista amministrativo burocratico, io giro all'ufficio studente didattica e nel giro veramente di un'ora rispondono alla questione, quindi non credo che in nessun'altra parte d'Italia succeda una cosa del genere, quindi grazie davvero, siete preziosissime. E ora, dulcis in fundo, i nostri e miei amatissimi studenti tutor ai quali lascio la parola. Grazie, professoressa. Allora, io sono Filippo, sono uno studente tutor, come è stato già detto in precedenza. Io vi dirò, diciamo, due parole molto rapide, per non affaticarvi ulteriormente, eh, su, appunto, che cosa sono gli studenti tutor, che cosa possono offrire, e due ultime parole, diciamo, sul perché studiare a Siena dal punto di vista degli, di uno studente. Eh, innanzitutto, appunto, la... Gli studenti tutor sono studenti o di dipartimento di affiancamento alla didattica, come è stato detto, ci sono affiancamenti di italiano, di letteratura italiana, di greco e di latino, che vi aiutano appunto con tutte le difficoltà i dubbi che possono venirvi durante gli approcci a un nuovo mondo che è quello appunto dell'università, a differenza del, del liceo o delle scuole superiori in generale. Quest'anno ad esempio sia io sia i miei colleghi, che appunto dopo ad esempio Silvia parlerà che lei si occupa di, di, di latino, Abbiamo avuto diversi studenti che si sono rivolti a noi con dubbi, curiosità, insomma abbiamo organizzato anche degli incontri in cui venivano chiarite molte cose e oltre a questo abbiamo anche uno sportello diciamo fisso al San Nicolò, poi adesso si vedrà con l'anno nuovo cosa, cosa succederà con le nuove con i nuovi decreti eccetera eccetera in cui siamo sempre disponibili ci sono gli orari messi a disposizione per incontrarvi e per darvi indicazioni al, nei primi approcci insomma all'università quindi eh, cerchiamo di aiutare come possibile la segreteria che confermo anch'io da studente è estremamente efficace eh, e lo posso dire anche e questo mi leggo con la seconda parte cioè perché studiare a Siena da, dal punto di vista di uno studente perché io ho avuto diciamo il primo anno della triennale, ho studiato a Torino e poi mi sono trasferito dal secondo anno di triennale in poi fino alla magistrale, adesso mi sono laureato da poco con il, la prima laurea virtuale insomma, offerta dal Dipartimento, ehm, appunto mi sono trasferito a Siena. Ehm, ovviamente il, i luoghi sono diversi, le università sono diverse anche per grandezza, ma come è stato già detto, le possibilità date da un Ateneo piccolo ma non troppo, come diceva il professor Mazzoni, cioè grande e giusto, eh, sono davvero molte. Eh, un, una segreteria sempre disponibile, che risolve i problemi immediatamente, rapidamente. Eh, I corsi appunto con docenti davvero, davvero estremamente preparati e disponibili a discutere, a parlare, ad aiutare. Eh, insomma, sono cose che io ho avuto, appunto, avendo avuto anche la possibilità di avere un occhio da un altro punto di vista, quindi in un altro ateneo, ho potuto apprezzare ancora di più, cose che ritenevo follia prima, che ho capito che eh, invece in posti come Siena sono, diciamo, la normalità, la, la giusta normalità, come dovrebbe davvero essere insegnata, insomma, materia umanistica in generale eh, all'università, mentre altre cose che io consideravo invece, eh, diciamo, normali per l'università, ma che non dovrebbero esserlo, invece come, vabbè, adesso, poi mio odierà, unito mio dirà, ma come... Eh, pioggia dentro aule e così via, questo invece ho capito che non era normale e non succede appunto in Siena, con una struttura davvero, eh, sia alla biblioteca sia alla struttura stessa del, dell'Ateneo, molto molto valida, molto bella. Ehm, quindi appunto, vi consiglio Siena perché io ho avuto appunto, sono stato così conquistato da non stare qui solo per la l'Aternale ma rimanere anche per la Magistrale e davvero mi ha dato... Ehm, tante cose che non pensavo potesse darmi. Mi è stata Forse l'aggettivo giusto è stimolante, è riuscito a stimolare la parte più profonda di me che amava la letteratura, le lettere, la lettura, la scrittura, che ho sempre avuto dentro di me ma che è sempre, molto spesso rimasta sopita, e Siena, per l'ambiente che riesce a creare, per la comunità, sia dei professori, sia dei, dei, degli studenti che riesce a creare, stimola in maniera davvero, davvero notevole. Quindi, Sicuramente secondo me scegliere Siena è, è la scelta giusta. Ecco. Quindi adesso mi taccio, passo la parola a Caterina, un'altra collega, che vi parlerà insomma, di, di altre cose. Allora, eccomi qua. Eh, buon pomeriggio a tutti. Eh, io vi dirò due parole riguardo alla, al DSU della Toscana e al Centro Linguistico dell'Ateneo. L'ISU della Toscana è l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario che si occupa diciamo, di, tutte quelle, di tutti quei servizi che riguardano la vita quotidiana dello studente. Ve ne sono alcuni che sono rivolti a tutti gli studenti, eh, come per esempio il servizio di ristorazione, dunque le mense universitarie, presso le quali è possibile usufruire del servizio mensa sia a pranzo che a cena, a un costo contenuto, Pensate per darvi un'idea, un, un pasto completo può variare dai 2,80 euro ai 4,50 euro in base al reddito. Eh, poi vi sono attività sportive, grazie alla collaborazione con i CUS, i Centri Universitari Sportivi, o attività culturali, eh, grazie alle quali, eh, cioè, alle quali si, si, si può accedere ehm, a un prezzo agevolato o a titolo totalmente gratuito. Vi um, sono poi altri servizi uh, ai quali si accede attraverso uh, la presentazione di una specifica domanda, come uh, la borsa di studio, che è un contributo economico di importo variabile che viene erogato um, a studenti meritevoli che però si trovano in condizioni economiche svantaggiate. E poi vi è l'assegnazione. La, possibile di un posto letto in residenza, eh, in residenza universitaria, a Siena ve ne sono 8, due invece nel comune di un'interigioni, e, e lo studente può farvi domanda eh, sempre nel momento in cui fa domanda per la borsa di studio. Eh, tutte le informazioni, dettagliate ovviamente, le trovate nel sito del DSU Toscana, dsu.toscana.it. Ehm, eh, la sede invece è in via Mascani 53 a Siena. Eh, per quanto riguarda il centro linguistico dell'Ateneo, invece, eh, anche detto CLA, è il, eh, quella struttura universitaria che si occupa dell'apprendimento delle lingue straniere. Avrete la possibilità, eh, frequ mentre frequenterete il vostro corso di studio, di apprendere altre lingue, come per esempio l'inglese, il francese, ma anche il tedesco, il portoghese o mh, il russo, eh, frequentando corsi dal livello A1 al livello C1, tenuti da collaboratori madrelingua. E, e infine potrete anche frequentare altri corsi che vi prepareranno alle certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute come per esempio gli esami Cambridge, eh, l'IELTS oppure il DELF per il francese. Questi vi saranno utili sia perché sono, diciamo, globalmente riconosciuti nel mondo del lavoro e dell'istruzione ma anche nel caso in cui vogliate frequentare delle università estere per brevi periodi. Eh, vi ricordo infine che il nostro dipartimento mette a disposizione numerose borse di studio eh, grazie ai programmi di Erasmus, Overseas e Elan, eh, grazie ai quali appunto, potrete mh, trascorrere alcuni mesi in università estere, ehm, sì, europee o extraeuropee. Ora passo la parola alla mia collega Silvia Testone che vi parlerà del tutorato di latino. Uh, mi, mi metto solo un attimo a dire una cosa, molto rapidamente, mi sono dimenticato che potete contattarci, appunto come è stato già detto, come è stato è scritto in chat, sia su Facebook, alla nostra pagina Tutor del Flam UniC, sia alla nostra email, eh, diciamo, istituzionale che è tutorlettere.siena.com, quindi per qualunque dubbio ci scrivete e, e lì pubblicheremo anche ovviamente su, sui social avvisi per i futuri ricevimenti che faremo e così via in cui chiederci informazioni, tutto qua. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio tutti coloro che hanno parlato prima di me, che hanno detto cose belle e molto importanti. In genere ogni volta che mi viene chiesto perché scegliere il Dipartimento di Filologia e Critica di Siena parlo sempre di una cosa che generalmente non dimentico mai e cioè dell'importanza del dialogo, un'importanza che il nostro Dipartimento riconosce. Quando mi sono iscritta all'università credevo che l'università fosse un mondo austero, serio in cui tutti gli studenti sono semplicemente dei numeri e i professori sono... Beh, delle personalità intoccabili, che non si possono nemmeno guardare negli occhi. E invece ho trovato un ambiente totalmente differente. Ma credo che ve ne siate anche accorti, vedendo, che, vedendo quanto sono simpatici, quanto sono umani. E c'è una cosa in più, che sono disponibilissimi al dialogo. Ogni lezione, che è una lezione intensa, molto... Molto sentita, è una lezione, una lezione che rimane, una lezione su cui ragioniamo per tutta la giornata che portiamo di, dietro, dentro di noi e devo dire la verità, dopo ogni lezione tutti i nostri professori ci chiedono sempre che cosa ne pensiamo e il dialogo, lo scambio di opinioni, la possibilità di proporre delle interpretazioni. Azioni. questo è veramente molto importante senza che con ciò si generi imbarazzo oppure la paura di essere nel torto perché nessuno mi ha mai fatto sentire in questo modo anzi la serenità, l'entusiasmo, la voglia di parlare la voglia di fare, la voglia di sentire l'opinione altrui è tutto ciò che io sento da quando sono all'Università di Siena per cui rifarei esattamente la stessa scelta questo ben si sposa con quello che ha. Ha detto, per esempio, la professoressa Di Giri oppure il professor Braccini. Certamente, poi quando mh... Quando si è presentata l'emergenza della quarantena, allora qualcuno avrebbe potuto pensare: eh, ma allora questo dialogo non sarà più possibile, non sarà più possibile scambiare così intensamente opinioni. E invece è stato possibile. Questo grazie alla grandissima competenza, alla grandissima professionalità e soprattutto alla prontezza con cui l'università di Siena, il nostro dipartimento, ha gestito l'emergenza e poi la necessità della teledidattica. Per cui non solo i nostri professori sono rimasti molto disponibili nei nostri confronti, tramite le mail, tramite poi... Quelle particolari lezioni di cui ha parlato anche il professor Mazzoni che avvengono in diretta, che sono certo telematiche a distanza, ma in realtà la distanza non si sente più di tanto e in cui noi interve interveniamo continuamente. E poi un'altra cosa importantissima sono le conferenze. Le conferenze già nominate per esempio dal professor Bracini, classicamente, oppure i seminari del martedì, ma anche extrema razio, ce ne sono tantissime. Adesso anche per cominciarne una con la professoressa Giordano e il professor Bettini dedicata all'oralità Ecco, queste conferenze che beh, potrebbero anche non esserci anzi in tempo di quarantena dovrebbero eh, essere sospese e invece si tengono perché i luoghi di ritrovo degli studiosi intendendo con studiosi tanto i docenti quanto soprattutto gli studenti tutti coloro che sono interessati ad approfondire un determinato tema questi luoghi che possono essere dei luoghi concreti sono anche dei luoghi virtuali e i luoghi virtuali non si chiudono, non sono mai limitati e questo è veramente importante. Eh, qualcosa magari poi a proposito del tutorato didattico che è ciò di cui mi occupo, non sono soltanto io a svolgere questa funzione ma lo ha fatto anche Filippo per esempio e poi c'è un altro ragazzo che si occupa soprattutto del greco ma anche del latino, un mio collega Alessandro Carli, anche lui è a vostra disposizione come lo sono io, come siamo tutti noi tutor, per cui contattateci anche se avete delle, delle domande o delle perplessità, volete sapere qualcosa in più. Ecco, il tutorato didattico è veramente una bellissima iniziativa, perché per i ragazzi che arrivano dal liceo c'è sempre bisogno di qualcuno che i primi mesi o anche successivamente li accompagni, li sostenga nel loro percorso e che in qualche modo renda l'arrivo all'università un'esperienza non troppo traumatica, non troppo distacco. Per cui noi siamo a vostra disposizione proprio per questo. Ecco, non entro poi nel merito delle questioni specifiche, se, se volete rivolgeteci delle domande, siamo a vostra disposizione. Grazie. Grazie Silvia. Ehm, ora è il momento delle domande, quindi <ride> chiederei a Eleonora di, di eh, porci le domande che sono già arrivate. Sì, sono già arrivate due domande, adesso le recupero subito. La prima di Emanuele, che ti chiede, per chi fosse interessato a lettere moderne, è possibile frequentare dei corsi, anche extra, di lingua e letteratura neogreca? Ora, io non so bene a chi porre la domanda fra voi. Eh, a me viene subito di getto che forse il modo più facile è attraverso una borsa Erasmus, eh, andando direttamente in Grecia, o... Oh, oh. Posso, posso intervenire eh, Eleonora? Allora eh, la risposta di Eleonora è sicuramente giustissima, cioè abbiamo varie borse di scambio con la Grecia, ovviamente uno può inserire ciascuno studente a 12 crediti, cioè due esami a scelta, che può fare in qualsiasi materia insegnata sia all'Università di Siena sia in alcuni casi anche fuori, quindi lei va eh, sei mesi o, o un anno eh, in Erasmus in Grecia e fa lingua neogreca lì dove si fa eh, meglio se no l'altra possibilità potrebbe essere farla non da noi, noi non abbiamo un, sì, un insegnamento di lingua neogreca ma eh, credo che ce l'abbia eh, ne sono quasi sicuro, lo stavo controllando ora eh, su Inter, l'università per, stra per stranieri di Siena e quindi noi abbiamo degli accordi con loro si possono fare, loro hanno per esempio anche lingua catalana eh, hanno molte lingue minori eh, addirittura il coreano se qualcuno è interessato può, eh, iscritto da noi può comunque fare uno o due esami anche altrove per esempio per ipotesi appunto eh, all'università per stranieri l'altra domanda eh, ne approfitto che ho la parola e rispondo che ho letto in chat cioè eh, come si fa per avviarsi alla ricerca beh credo che Siena sia uno dei posti che più avvia la ricerca. Il professor Mazzoni prima ricordava, eh, ricordava tutti i nostri studenti che stanno facendo il dottorato, che sono diventati professori a, a Cambridge, a Losanna o, eh, o a Chicago ecco, eh, noi abbiamo un dottorato di ricerca in filologia e critica che è un dottorato internazionale che è del nostro dipartimento per le lettere moderne e un dottorato che, era già, che è già stato ricordato prima anche per le lettere classiche per fare ricerca il dottorato è un passaggio indispensabile quindi cosa bisogna fare? Bisogna intanto essere degli studenti bravi e brillanti iniziare già, e questo lo facciamo, fin dal triennio fin dal primo anno a fare delle relazioni a fare degli approfondimenti, a studiare in modo creativo, in modo, eh, in modo approfondito anche oltre il banale programma d'esame e poi appunto eh, concorrere per un dottorato, i nostri studenti migliori lo vincono tutti, lo vincono o da noi o fuori appunto in Italia o all'estero eh, e poi eh, trovano una strada che può essere in Italia, che può essere all'estero nell'ambito della ricerca o dell'insegnamento. Io vorrei aggiungere solo una cosa diciamo da tutto, forse dicendo che oltre ai crediti a scelta è possibile anche che mettere dei crediti in esubero, cioè crediti appunto in più, anche in Erasmus. Io, ad esempio io ho fatto un'esperienza appunto a Elan al, a Dublino, al Trinity College, e gli es diversi esami che ho fatto li ho messi in esubero, insomma in più rispetto al piano di studi, quindi è assolutamente possibile ecco, fare cose del genere. Ok, perfetto. Allora le prime due sono già state vase direi di domande. C'è la terza di Elena, alla quale però ha risposto Cristina uh, Clausi in un certo modo, eh, che ci chiede maggiore approfondimento per quanto riguarda, uh, cioè maggiori informazioni, anzi, eh, per quanto riguarda il test d'ingresso al corso uh, di laurea magistrale in lettere moderne, curriculum e letterature straniere. Chi se la sente di rispondere? Grazie. Allora. Ma anche qui posso rap rapidamente rispondere io, il, eh, lei deve mandare il suo eh, al, alla, alla segreteria eh, o anche a me eh, o alla professoressa Elena Spandri che oggi non è qui con noi ma che è la presidente del corso di laurea magistrale il suo curriculum, noi facciamo nel giro di una settimana e eh, non di più, le facciamo la valutazione eh, di tutto quello che eh, le possiamo convalidare, di solito non ci sono debiti, cioè di solito si può scrivere direttamente senza senza se, senza avere dei debiti formativi se ci fossero alcune cose da recuperare glielo facciamo sapere questo vale anche per esempio per i trasferimenti chi fosse interessato a un trasferimento può scrivere alla segreteria eh, didattica gli esami che ha sostenuto altrove e, e faremo sapere le, la segreteria farà sapere quali esami saranno convalidati non è una cosa molto complicata ecco anzi sì, in realtà aggiungo anche forse l'ultima cosa che appunto sul sito c'è scritto appunto di questo colloquio che viene fatto, eccetera. Cioè di solito in realtà appunto basta semplicemente fare la propria domanda online inserendo tutti i dati, inserendo il proprio percorso di studio e così via e così riceve risposta. Quindi di solito è abbastanza semplice e lineare. Ah, qui non ci sono altre domande, e gli studenti sono un po' timidi, si sa. E, insomma, chiunque poi abbia delle domande più eh, specifiche personali eh, o semplicemente non ha voglia insomma, di farle in pubblico può scrivere eh, alla professoressa Marchi al professor Pellini eh, insomma, a chiunque o anche agli studenti tutor senza nessun problema sì, Eleonora, avete c'è una domanda per gli antifisti. Eh, ah, posso... rispondo, rispondo io eventualmente. Ah, prego. Ok, allora, sì, il, il percorso di studi per la magistrale, ovviamente appunto eh, si articola nei due anni, cioè, ci sono alcuni insegnamenti curriculari, ovviamente però appunto con la tipica impronta senese più con una particolare attenzione quindi dell'antropologia, quindi appunto c'è una letteratura greca per la specialistica, una letteratura latina, ci sono insegnamenti, come dire, che poi ehm, aiutano anche a costituire un, un, o, o approfondire le proprie conoscenze eh, filologiche, cioè abbiamo la paleografia greca per esempio, critica del testo eh, molto importanti e poi ci sono gli insegnamenti più specifici per l'appunto di antropologia del mondo antico, eh, di antropologia storica del mondo antico e eh, fra un paio d'anni dovrebbe essere attivato anche un corso di eh, folklore del, del mondo antico e del medioevo greco quindi eh, nel, corso, nel corso della specialistica per l'appunto eh, c'è un quadro di, di insegnamenti che eh, permettono da un lato di irrobustirsi ancora di più per, eh, per trattare testi dal punto di vista filologico ma dall'altro hanno un'impronta peculiare peculiarmente antropologiche spesso in italia non hanno, non hanno assolutamente pari quindi mh, anzi mh, mi dica insomma adesso se non mi scrive se ha anche delle curiosità più specifiche perché eh, ovviamente insomma siamo ben lieti eh, di, di rispondere Eh, intanto che arrivano eventuali altre domande volevo dire rapidissimamente una cosa che non è stata detta non è stata detta perché l'abbiamo data tutti per scontato ma uno degli sbocchi professionali di una laurea in lettere è ovviamente anche l'insegnamento ce ne sono tanti altri noi abbiamo sottolineato giustamente la professoressa Di Giglio e il professor Mazzoni hanno sottolineato che ce ne sono tanti altri c'è anche la ricerca e noi siamo molto forti sulla ricerca e sull'avviamento della ricerca al dottorato però c'è anche l'insegnamento che è una professione Difficile ma bellissima e forse la professione più utile che c'è. E quello che volevo dire molto rapidamente è che noi abbiamo tutti gli esami necessari, cioè chi studia lettere da noi nei cinque anni fa tutti gli esami necessari per poter accedere poi ai concorsi per le classi di insegnamento delle materie letterarie. Allora, è arrivata una nuova domanda da Chloe. Come combattere una forte indecisione tra lettere moderne e antiche? È possibile seguire le prime e affrontare dei corsi extra inerenti alle seconde? Le dico subito di sì perché io ho fatto la stessa cosa, quindi a me è successa la stessa identica cosa, però passo la parola poi a Pierluigi o chiunque voglia rispondere. Ma rispondi tu Eleonora, mi sembra che sei nella posizione migliore per rispondere, comunque la risposta è sì, certamente. La risposta appunto è sì, io l'indecisione ce l'avevo sul piano della storia, eh, ero indecisa se studiare storia contemporanea o, o storia antica, il primo anno mi sono iscritta a storia contemporanea, poi attraverso dei dialoghi, insomma a livello appunto di confronto tu per tu con... Eh, dei professori, cito soprattutto il professor Labanca e il professor Bettalli che sono stati super disponibili con me, al secondo anno ho deciso di trasferirmi da storia contemporanea a, a storia antica senza fra l'altro perdere neanche un credito, quindi non sono neanche rimasta indietro con gli studi. Quindi sì, la risposta è assolutamente sì, puoi provare, eh, puoi parlare, puoi confrontarti eh, e noi siamo qui insomma per... Per aiutarti a sia a capire che a decidere. Vorrei dire che anch'io ho fatto lo stesso percorso, mi iscrissi a lettere moderne, poi, trascinato appunto dalla passione eh, sviscerata per quella piccola figura tardantica, ho ritenuto opportuno costruire un curriculum più strumentalmente finalizzato allo studio del latino. Eh, in ogni caso va chiarito, questo a chiunque sia interessato, che tutti i corsi universitari sono pubblici e, e anche il non iscritto volendo può dire, beh, vado a sentire una lezione di poesia contemporanea eh, del professor Mazzoni o Pellini o, o chi che sia. E quindi l'università è aperta a maggior ragione a chi si iscriva. A un corso di lettere moderne e per frequentare i corsi di lettere classiche. Anzi, io direi che uno studente ragionevole eh, dovrebbe, soprattutto in una sede in cui sono attive varie personalità che hanno un peso culturale nell'ambiente intellettuale del suo paese, curiosità andare a sentire come se la cavano anche coloro che insegnano materie eh, che non sono curriculari per il suo stretto indirizzo. È un'esperienza che anch'io personalmente ho fatto all'Università di Roma quando tantissimi anni fa ho fatto eh, l'università e sono molto contento di aver avuto l'occasione di sentire mm. i binari eh, di altre discipline che non fossero l'antichistica. Si possono tenere tranquillamente i piedi in tutte e due le staffe. Vedo che sta intervenendo qualcun altro, lascio la parola volentieri. Sì, mm. Sandro, eh, non dobbiamo mai dimenticare che spesso molti dei corsi eh, che si fanno a Siena, le conferenze che si fanno a Siena, mettono a confronto la letteratura contemporanea con la letteratura classica. No? Tu sei un maestro in questo, io ricordo sempre delle bellissime lezioni su Melville eh, e su al corso di tuo di letteratura sì. latina, quindi insomma <ride> in questo tu sei un maestra. Non si, la comparatistica si fa tra la letteratura italiana e le letterature straniere, ma anche tra la letteratura italiana o le letterature straniere e la letteratura antica. Questo è, è un'altra penso delle peculiarità di Siena che ci contraddistingue e, ed è uno degli aspetti entusiasmanti secondo me dello studiare letteratura a Siena. Sì, per chiudere la cosa io aggiungerei soltanto che eh, molto spesso capitano studenti che magari appunto eh, ci vengono a parlare per chiedere di cambiare curriculum da classicistico a modernistico e di solito appunto viene fatto tranquillamente senza perdita di crediti eccetera eccetera e capita anche ad esempio io ho, col ho avuto colleghi che facevano un percorso classicistico e si laureavano in letteratura italiana contemporanea o viceversa quindi insomma si può seguire ecco, le proprie inclinazioni in ogni caso. Ok, nel frattempo è arrivata un'altra domanda. Eh, Fabio. Buonasera, sono Fabio, frequento il liceo, un liceo scientifico. Il mio sogno sarebbe di diventare un professore di storia. Sono indeciso tra lettere moderne e scienze storiche. Volevo sapere qualcosa in più ai corsi di storia che ci sono. Grazie mille. Allora, eh, quindi qua il rappresentante insomma, ufficiale di storia è appena andato via, ovvero il professor Bracini. Ehm... Ma, posso, ma forse posso... ah sì se ah, no, no posso no. rispondere io eh, Pierluigi oh. vai Alessandro sì no semplicemente ehm, c'è cioè, la possibilità di un altro corso triennale in scienze storiche del patrimonio e del patrimonio culturale però quello che abbiamo detto prima ossia della grande flessibilità che offre il sistema dei crediti va sfruttato uno si iscrive mh, a uno dei nostri corsi eh, umanistici, fa le sue esperienze, va, eh, consegue i suoi bravi crediti, mh, curiosa anche in aule dove eh, off, sono offerti insegnamenti non direttamente presenti e si forma un'idea può benissimo scegliere al secondo anno o anche oltre non perdendo nulla o quasi dei crediti acquisiti, per cui io non mi angustierei tanto eh, di fronte a queste scelte. Ecco, il problema che quando studiavo io c'era, una scelta sbagliata si pagava cara in termini di tempo perso, ora per fortuna col sistema dei crediti questo problema è ridimensionato a volte persino annullato, per cui lei si iscriva dove crede, fa eh, tutti gli insegnamenti di lettere moderne, di scienze storiche che le interessano e poi se ne riparla dopo un anno. Perfetto, grazie mille. Prego. Eh, Un'altra domanda da parte di Amuele. Eh, Un'ultima domanda. Volendo comunque laurearsi in lettere, ci sono dei contatti tra l'università e il mondo della regia, feneggiatura, cinematografica? Beh, qui se, se qualche collega li conosce benvenga venga. E lo dica. Io credo che poi bisogna anche essere onesti, insomma forse ora abbiamo sempre detto che a Siena c'è tutto, no non c'è tutto, alcune cose non ci sono effettivamente. Eh, noi abbiamo dei rapporti con personalità del teatro e dello spettacolo, eh, alle mie spalle c'è il volantino di Extrema Razio che sono queste conferenze, eh, lezioni, seminari, dialoghi seguiti da più di mille persone che stiamo facendo dall'inizio del lockdown e il 10 di giugno Simone Beta, professore di letteratura greca, discute con Giuseppe Cederna, l'attore fra l'altro di Mediterraneo di Salvatore per intendersi, quindi noi abbiamo molti rapporti culturali col mondo del cinema, però se volete studiare cinema, ecco, non credo che sia, che sia Siena, studiare cinema, regia, eccetera, non credo che ci siano le, le competenze specialistiche giuste a Siena. Ecco si possono inserire dei crediti a scelta, come dice giustissimo, giustamente il nostro studente tutor Filippo, eh, però ecco non è specificamente, non è certo una delle sedi più portate su questo tipo di studi. Comunque l'insegnamento di cinema mi sembra che ce l'abbiamo, sebbene in un altro dipartimento e anche qui penso che valga lo stesso discorso, e Tu facevi per gli stranieri a maggior ragione all'interno dello stesso Ateneo, cioè se uno vuole seguire un insegnamento che è erogato da un dipartimento diverso dal nostro, ma che è comunque presente nel nostro Ateneo, non ci sono grossi problemi. C'è l'insegnamento di storia del cinema, a me è capitato di avere studenti di lettere moderne che si laureavano in storia del cinema, che appartiene tecnicamente a, a, al dipartimento di di storie e arti, eh, quindi c'è veramente una intercomunicabilità. Ora noi presentiamo qui soprattutto, diciamo così, curricula e, e le materie che sono di nostra pertinenza, però il ventaglio è ampio e io credo che quasi tutti i campi dell'interesse intellettuale attuale possano essere coperti o direttamente con un corso o comunque, come diceva Pierluigi, indirettamente che ne so parlavo prima di Lutino Damaziano c'è un regista che ha fatto un film su Lutino Damaziano potete che non lo conosca eh, questo è un contatto così estemporaneo ma come ce l'ho io ce l'hanno quasi tutti i colleghi in tutti i campi sì io volevo solo aggiungere una cosa che non solo è possibile eh, fare dei crediti presso degli altri dipartimenti ma anche proprio tra altre eh, Facoltà. Io vi dico la mia esperienza personale, io ho chiesto di poter arricchire eh, il mio piano di studi eh, facendo degli esami a giurisprudenza, anche se ero iscritta a storia antica ho, ho potuto fare degli esami diritti greci e storia del diritto eh, romano presso la facoltà di giurisprudenza, quindi siamo molto collegati, uniti tra di noi. Insomma. Ah, e forse io direi un'ultima cosa che non è stata detta, forse prima, cioè che soprattutto alla magistrale c'è anche la, adesso l'obbligatorietà ormai è diventata una possibilità di fare degli stage, quindi ci sono molti contatti sia con scuole, insomma, sia con altre, con altri, con altre strutture per possibilità di fare insomma, stage riconosciute dal dipartimento. Sì, Io intanto saluto il professor Linguiti che è dovuto andare via, eh, non vedo altre domande. Magari completo quanto ha detto oltre agli stage nelle scuole eh, stiamo organizzando degli stage anche ad esempio nelle case editrici e ci saranno degli stage anche per chi è interessato alla ricerca eh, nei nostri progetti di ricerca che abbiamo vinto negli ultimi anni. Io per esempio Uh, ho vinto un progetto ministeriale sulla novellistica e attiveremo degli stage anche per eh, lavorare insieme a me ma ce ne sono altri c'è cioè il, il progetto della professoressa Tonelli il progetto del professor Caruso ci stiamo attivando anche per far sì che gli studenti possano fare uno stage di tipo eh, più improntato alla ricerca che non al lavoro quindi cerchiamo di Offrire un ventaglio ampio di possibilità. Ci sono altre domande? No, no, direi che. Sì, che ce n'è una. No, sì, sì, è appena arrivata, chiedo scusa. <ride> Ho letto adesso. Buonasera, da parte di Luca. Buonasera, frequento il liceo classico, vorrei diventare un filologo linguista, ma sono indeciso fra lettere classiche e moderne. Avete qualche suggerimento in merito? Hmm. <ride> questa è una bellissima domanda vedo eh. che il professor Mazzoni ha acceso l'audio forse involontariamente quindi facciamo rispondere a lui di seguire la propria vocazione iscriversi a lettere classiche a lettere moderne al, al primo anno e poi vedere, eh, vedere come si sviluppano gli interessi e, dove, dove porta la vocazione personale la stessa e... cosa che volevo dire anche io in aggiunta, l'abbiamo detto anche un po' prima in risposta a una domanda più o meno analoga eh, quando ci sono casi di queste incertezze fra storia antica e storia moderna lettere antica e lettere moderne, linguistica moderna, linguistica moderna e linguistica antica mh, è, è bene diciamo così non farsi bloccare alla antitesi soprattutto in una sede come questa dove la possibilità è molto mobile di cambiare in qualsiasi momento anche perché poi molto nella dinamica universitaria finisce per dipendere dalla simpatia che uno può avere per un corso, per un docente, per un contesto, per una classe quindi eh, può darsi che una vocazione che è a metà, accanto a un'altra che è a metà per una imperscrutabile ragione venga a prevalere sull'altra una volta che si è nel corso degli eventi. Quindi, come dice Guido, io mi iscriverei, non dico a caso, ma insomma in, in, in sintonia con quello che è il momento eh, di ispirazione, con la tranquillità che non è la scelta definitiva che taglierà fuori le altre strade, anzi è solo un, un inizio per esplorare un percorso può arricchirsi e modificarsi strada facendo. Aggiungo che molti di noi hanno avuto questo stesso dubbio, magari no, non fra lettere classiche e lettere moderne, ma fra uh, letteratura e filosofia, storia e filosofia, storia e letteratura, uh, eccetera, cioè un'esperienza un molto comune che si, risolve, che si risolve facendo una scelta e considerandola provvisoria e poi vedendo come, come si evolve la lo slancio iniziale, la, la vocazione quello che eh, si pensa essere il proprio destino a un certo momento. Sì, è veramente, credo è molto giusto quello che ha detto Alessandro Fo, spesso dipende molto dagli incontri, eh, io vi dico molto rapidamente, Quando sono io ho studiato a Pisa, quando sono arrivato pensavo di fare un o L'italianista, semmai il germanista, perché sapevo un po' di tedesco, non sapevo una parola di francese. Ho incontrato un professore di letteratura francese che si chiamava Francesco Orlando, che mi ha entusiasmato e sono andato, ho passato tutta l'estate del primo anno di università in Francia a imparare il francese da zero, e ho fatto il francesista. Quindi sono cose che poi vengono. Insomma, lasciate anche questo, questo elemento così di, di ispirazione, all'incontro, al, eh, allo scambio culturale che può avvenire proprio sottosso. Soltanto quando uno inizia a lavorare. È chiaro che eh, se vi interessa medicina, no. Ma insomma, se, se avete una vocazione letteraria, alla fine poco importa se vi scrivete a lettere classiche o a lettere moderne, anche perché appunto i piani di studio hanno una certa flessibilità, per cui potete inserire molti esami anche dell'altro curriculum dentro il vostro piano di studi. E poi vedete che cosa vi piace veramente quando siete all'università. Una, una cosa che vorrei non è aggiungere molto... anche. Scusa Guido, solo al volo, che spesso uscendo dal liceo si ha un'idea un po' vaga delle discipline che si vanno a incontrare. Poi magari andando a frequentare una lezione di latino si scopre che è molto più petroso di quanto non si immaginava e si sceglie di fare terapia contemporanea o viceversa eh, si trovano delle convergenze in zone che non ci si aspettava. Quindi anche per la banale poca conoscenza di quelli che sono eh, i livelli più approfonditi della materia tanto vale lasciare la questione un po' in sospeso ecco. stavo per dire la stessa cosa cioè eh, quando si esce dal liceo non si sa bene come si è organizzato l'insegnamento universitario ma bastano poche settimane per avere un'idea più precisa e anche per, per rendere più chiara l'impressione iniziale che si ha e poi trovare la propria strada gli incontri personali, gli incontri incontri sono fondamentali poi, cioè trovare il professore o la professoressa giusto eh, sono, sono, sono poi le cose che, che, che portano alla la decisione definitiva sulla strada da intraprendere. Grazie. No, Un'altra cosa che forse dovremmo dire eh, su, su un, un tema che abbiamo già trattato ma che è bene sottolineare cioè, eh, nel nostro eh, dipartimento, mh, il 60% degli iscritti sono studenti fuori sede. Questo eh, significa che, eh, sebbene Siena non sia eh, nelle, collocata nelle grandi vie di comunicazione, sia un, una, una città molto bella, ma eh, sicuramente appartata. Eh, il nostro dipartimento è tutto tranne che un dipartimento. Uh, isolato. Uh, avere il 60% dei studenti fuori sede significa avere la capacità di attrarre studenti da tutta Italia e i nostri studenti vengono letteralmente da tutta Italia. Sì, è verissimo. E... A me non risultano altre domande, non so se siete impallato il mio... no, non risultano altre domande. Quindi ridò la parola al direttore. Ma, eh, la, siamo, siamo di una puntualità svizzera, nel senso che era dalle due e mezza alle quattro e mezza, sono le quattro e ventisette, eh, però noi siamo disponibili a rimanere ancora se ci fossero altre domande, se invece non ci sono altre domande, eh, ci salutiamo. Eh, io ringrazio. Monica Marchi e Eleonora Pischedda per aver organizzato questo incontro. Tutti i colleghi, eh, sia docenti sia del personale, eh, sia studenti tutor che hanno eh, partecipato. E ripeto, questo era soltanto un prim una prima presa di contatto. Eh, ci sono i nostri canali eh, Facebook e Instagram, ci sono il nostro sito eh, e ci sono le nostre iniziative, le nostre lezioni. Quello che diceva prima il professor Braccini è molto vero ed è molto bello. Se qualcuno di voi ha tempo. Allora certo state preparando la maturità però se uno ha voglia di sentirsi una lezione su Svevo eh, fra un'ora e mezza si collega alla mia aula virtuale che trova sulla, sulla mia eh, pagina docente sul sito di Ateneo e non faccio lezione io oggi c'è un professore di, di Bruxelles eh, Claudio Gigante che fa una lezione sulla coscienza di Zeno e vi collegate la sentite, io vi faccio entrare appunto i corsi universitari sono pubblici quindi venite a curiosare, eh, seguite i nostri eh, canali social eh, uh, seguite il nostro sito e, e soprattutto scriveteci perché, ripetiamo, noi riteniamo veramente che il, il contatto umano sia fondamentale. Eh, io l'ho anche scritto nella chat, il mio, il, il mio numero di telefono sta sulle pagine di Ateneo. Eh, ma comunque a ciascuno di noi potete scrivere, telefonare, insomma, siamo disposti a fare due chiacchiere anche su Google Meet, se avete delle eh, del, de, de, de domande, delle curiosità, eccetera, siamo, siamo, siamo molto contenti di incontrarvi e grazie a tutti.